Ciao a tutti! Qual è la città preferita dei ragni? La città preferita dei ragni è Mosca. Ciao a tutti Al prossimo video